Le malattie reumatiche infantili sono un gruppo di malattie che è caratterizzato dallo sviluppo di, una, di un processo infiammatorio che può colpire tutti gli organi ed apparati, quindi la diagnostica precoce di queste condizioni e il trattamento tempestivo sono assolutamente fondamentali. Arrivano ancora alla nostra attenzione molti bambini nei quali la malattia è stata scoperta soltanto tardivamente e che quindi già hanno degli esiti che in qualche caso sono irreversibili. La presenza di AMNI è stata straordinariamente preziosa, anche in momenti più difficili AMNI ci ha fornito sostegno per fisioterapia, per psicologa, insomma tanti sono stati gli apporti, oltre alle case, per i genitori, sono stati pagati dai ricercatori, sono stati pagati dei programmi di ricerca, quindi è stato un sostegno continuo su tutti gli aspetti che riguardano il trattamento delle malattie romantiche. L'associazione di familiari è importante perché capisce dall'interno quali sono i problemi, eh, individua là dove ci sono delle difficoltà, eh, i, i bisogni del, delle famiglie e cerca di rispondere. Tutto questo è stato ed è possibile grazie al generoso impegno di tantissimi volontari. I progetti di Amri hanno bisogno di sostegno e di finanziamenti. Oltre alla firma del 5x1000 potete aiutarci nei modi che sono descritti sul sito www.amri.it.